Ragazzi, bentornati al Bormiti Gormiti Show! Show! Gianni, ma che cos'è? Allora, questa è l'ambientazione pop-up che si può vincere settimanalmente insieme a tutti questi 11 Gormiti della serie 3. Se ne possono vincere due alla settimana, eh, e partecipando al concorso Vinci Gormiti. Ma è bellissima, e poi è così grande ed è identica a quella del cartone animato. Tra l'altro è coloratissima e mi piace davvero tanto tanto tanto. Ma Giada, come si fa a partecipare al concorso Vinci Gormiti? È facilissimo. Vi basta acquistare un prodotto dei Gormiti e tenere lo scontrino andare sul sito vincigormiti.giochipreziosi.it e potreste essere uno dei vincitori e mi raccomando fatelo in fretta perché il concorso inizia domani che è il 15 maggio e termina l'11 giugno esatto quindi affrettatevi perché potete vincere premio settimanale e i premi giornalieri ok e se li vincete mandate le foto a gormitishow.com Sì, perché noi siamo molto curiosi tra l'altro Giada eh, raccontiamo anche un attimo del codice promo perché è un pochino birichino lui si nasconde un po' in giro, un po' sotto, un po' sopra, un po' a destra, un po' a sinistra. Ma cosa serve? Allora amici, mi raccomando, state molto attenti a trovare questo codice promo. Una volta che l'avete trovato, andate sull'e-commerce di giochi preziosi per scoprire che promozione è riservata a voi. Esatto, solo voi che guardate il Gormiti Show. A proposito di novità e sorprese, già andiamo avanti perché ce n'è una. Andiamo! Wow, wow, Johnny, ma questo è il Wave 10! Sì, già da in anteprima solo per voi, bambini! Sì, a brevissima potrete trovarli in edicola! Tra l'altro sono diventati ancora più gormitici rispetto a prima! Presentiamoli! Allora, possiamo trovare Alfa Uric! Alfa Diakos! Eh, Alfa Lord Trition! Eh, Alpha Hurricane! Alpha Hurricane! Eh, poi c'è anche... Sì, Antium! Antium! Non può mancare Zarnok! Zarnok, no! Alfa Lord Titano! E poi c'è lui! Signori e signori, bambini e bambini. Oh, il, il titano, titano degli, degli elementi. elementi Giada sono fortissimi sì. e proprio grazie alla loro forza che io oggi ti batterò No Johnny, no, dobbiamo aspettare che anche i nostri amici ce li abbiano, così no. giochiamo tutti insieme Ma una sfida piccina piccina No Johnny Va bene, allora facciamo così, um, possiamo aumentare la nostra collezione però con questa fantastica wave, giusto? Facciamo. A proposito di collezione sì, C'è un nostro amico che vuole farci vedere la sua, sei pronto? Sì andiamo? sì, aspetta Giada, però eh, devo prendere i miei due personaggi ah, della okay. serie 1 vai vai vai I personaggi della serie 1 Ciao Manuel, benvenuto al Gormiti, Gormiti Show, Come stai? Sei contento? Sì! Eh, si vede! Ma tu sei un super fan dei Gormiti. Vedo che dietro hai una bella puntata del Gormiti Show! Wow! È una puntata, è una puntata, Abbiamo messo un'immagine, è è un all'inizio eh, giusto, giustamente, è l'immagine che l'inizio di... della Esa puntata. esatto. Tra l'altro, Manu, Manu, guarda un po', dimmi se, li dimmi se riconosci. Mi avvicino un secondo, regista non mi sgridare, Dimmi se riconosci questi due personaggi. Chi sono? Uh, Uri che Vulca Uri che Vulca. Sai perché li ho? Perché C'è Perché, eh, una super sorpresa. C'è una super sorpresa nei negozi. Praticamente ritroviamo alcuni personaggi della serie 1 e a me la serie 1 piace davvero tantissimo. Tu ce li hai? Della allora, della prima sono dei vulcani minuscoli. Eh, vedi? Ah, tu okay. sei Quanto sei fortunato, perché da adesso in poi potrai trovare dei personaggi della serie 1. Per continuare la tua serie. Per continuare la, tua collezione. Per continuare la tua collezione, ma, ma collezione. Invece facci vedere potrei qual è Come dici la stagione 3. Tu è tutta la stagione 3 si vede. <ride> ma qual è il tuo preferito? Ne hai uno che ti piace proprio tantissimo? Tutti quanti Lord. Tutti. Ma davvero, non ce <ride> n'è uno che dici no, lui è fortissimo. Cosa? Solo che c'è un personaggio che io non conosco e sembra grosso degli averlo. Perché quello è un personaggio, è un personaggio vecchissimo di, della foresta. Dei gormiti, quelli che... Dell'edizione del 2005, prima. del 2005 se non sbaglio. È, è veramente un'edizione molto, molto vecchia. È molto raro comunque. Oh, il codice no, promo! L'hai visto! L'hai visto? È passato eh, qui! Sì. L'hai visto tu il codice promo? Sì! Ho visto! L'hai visto? visto! Aspetta! Bravissimo. bravo Manu Ma, allora con questo codice promo tu lo prendi prendi questo codice promo allora, adesso è spari, sparito Giada non sì, è. È dobbiamo, dobbiamo ritornare indietro nella puntata Perché bisogna stare molto attenti quando appare questo codice promo quando si vede si deve andare sul sito dell'e-commerce di giochi preziosi e, e inserirlo e ci sono un sacco di promozioni hai capito? Sì, sì, ha capito okay. Giada lo Perfetto. sa lui devo presentare un mio eh, certo presentaci è tutti raro. i gormiti che vuoi giusto vediamo Iskador, è proprio la iscador bellissimo ma è pure la iscador è super raro eh? a me piace tantissimo la iscador sì. perché oh, poi... sì, è tra l'altro vedo che anche il cappellino gormitico Hai visto che c'è il cappellino sì, come sì, è è la Anche di anch'io il cappellino e è... anche la maglia eh, giustamente eh, anche il, il cappellino Qua, tutto eh. dei gormiti ma i gormiti, Lord la maglia di Lord La maglia di Lord Carion Cario. eh, è che ti piace tanto a te. Sì, Johnny. a me piace davvero tantissimo. È il suo Lord preferito, Car lo sai. Lo sapevi che era il mio preferito, Manu? Eh sì, l'ho ho in tutto il mio. <ride> e <ride> quello è il preferito di Giada. Vediamo, vediamo se, se sei, sei stato attento eh, Bravo, sei, sei Lord super cittadino. Guarda, ti prometto. Un, un giorno che si potrà uscire di nuovo, eccetera, ti invitiamo qui al gormiti show e staremo insieme. Sei troppo simpatico. Sei troppo, sei troppo simpatico. Guarda è che preferita è Giada. Oh, guarda <ride> che bello! Lord Electron e Titano. Bravissimo, si ricorda tutto. È il tuo preferito. Bravissimo. tutti. Allora, Manu, noi staremo con te a parlare davvero ore. Solo che dobbiamo proseguire con la sei puntata. Davvero stato, sei davvero carissimo. Ti dobbiamo salutare. Tu sai già come salutiamo i bambini, vero? Mm. Aprendoli... Mm. Le braccia, le... ci stringiamo fortissimo. Stringi forte, forte. Ciao, mamma. Ti mandiamo un super abbraccio. Grazie un per essere stato con noi. Un saluto gigantesco. Grazie, ciao. fantastico. Sei fantastico. Ciao, ciao. Oh, parlare con voi a noi piace davvero tantissimo. Come si fa, Giada? È facilissimo, basta andare sul sito gormitishow.com e seguire tutte le istruzioni. Mi raccomando, vi aspettiamo qui virtualmente, eh. Ma ora è arrivato il momento della... Bacchieca, Bacchieca Gormitica! Gormitica! Ci sono arrivate due bellissime foto. Esatto. Con la dedica. Vuoi iniziare tu? Inizio io. Mattia ci scrive... Ciao, Gianni e Giada, sono Mattia, dalla provincia di Brescia, ho 5 anni, vi seguo sempre, sono un grandissimo fan dei gormiti e ho una super collezione gormitica. Vi mando una foto, li colleziono da quando ho 3 anni. Adoro le vostre puntate, il mio momento preferito è quello della sfida Un abbraccio da Mattia. Un mega abbraccio e Tra hai una collezione grandissima, wow, ho tantissimi. Wow, il bracciale degli elementi, avrai 300 gormiti. Anche tutti i megas indietro, wow, guarda. Sei super gormitico. Prossima foto. La prossima foto ce l'ha mandata Simone e ha anche addosso sì, il lavoretto della festa del anche, papà. È vero, la cravatta gormitica, sì, vediamo Sì, e c'è scritto, cari Gioni e Giada, sono Simone, vi mando la foto della cravatta gormitica che ho fatto per il mio papà, con i gormiti della serie Alfa. Un po' di tempo fa vi ho mandato anche le foto della mia collezione, ma non l'avete ancora fatta vedere nel vostro show. Spero che lo facciate presto, ciao! Continua a mandarci le foto che sicuramente le faremo vedere, hai visto sì. anche oggi, è successo. Johnny, la puntata è finita. È vero, cosa devono fare i nostri amici? Devono continuare a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e soprattutto il nostro canale ufficiale di YouTube. Esatto, iscrivetevi al canale, e mettete tantissimi like. like! Un saluto da Johnny e Giada. Ciao! ciao. BOOM <laughs> <laughs>